Per il 48 appuntamento della rubrica Il Sessuolo risponde, oggi provo a rispondere a una donna di 28 anni che mi scrive chiedendo un parere rispetto a qualcosa che sta succedendo nella sua relazione di coppia. Un problema con un'altra un donna con cui hanno una relazione da 8 anni, sono fidanzate e nei primi anni della loro relazione dice che la sessualità ha sempre funzionato molto bene: sono sempre state uh, con un'ottima intimità, con un'ottima sessualità. Il sesso era piacevole, e dato che è centrale poi nel ragionamento, lei dice: Provo sempre l'orgasmo per la nostra sessualità e funzionava tutto piuttosto bene. Poi andando avanti nel tempo, dice, ci sono stati diversi problemi, ci sono dovuti trasferire di nuovo a casa dei miei genitori quindi abbiamo convissuto lì, ci sono stati un po' di stress ma soprattutto dice, a un certo punto, circa un anno fa, quindi dopo sette anni di relazione ci siamo dette che il sesso sta diventando un po' meccanico abbiamo iniziato a parlare di questa cosa e parlandone poi, in qualche modo si è rotto qualcosa, cioè dice dopo che abbiamo iniziato a ragionare su questo io sono andata in ansia e ho iniziato a provare bene piacere e a non riuscire più a raggiungere l'orgasmo nel sesso con la mia partner il che mi scrive, mi ha mandato poi tanto in confusione perché poi si è creato un meccanismo per cui dice io stessa poi non sapevo cosa questo significasse, cosa comportasse, ho iniziato a pensare che dovevo per forza raggiungere l'orgasmo altrimenti la mia partner se ne sarebbe andata, quando mi dice che la sua partner in realtà inizialmente era stata molto rassicurante, molto tranquilla su questa cosa, però poi dice sono andata in confusione, anche ehm, un altro collega, uno psicologo ha diagnosticato un aspetto un po' ossessivo nel modo di ragionare su questa cosa, Cosa e quindi dice a un certo punto, ha iniziato ad avere dei dubbi sui miei sentimenti. Ha iniziato a pensare che se non raggiungo l'orgasmo con questa persona, allora forse significa che non l'amo abbastanza. Che c'è qualcosa che non va. E quindi si sono allontanate. Poi sono ritornate insieme. E fatto vuole che quando sono ritornate insieme lei ha raggiunto un nuovo orgasmo il che quindi è chiaro. Crea ancora più confusione, allora cosa significa? Che allora significa che era vero amore perché adesso trovo l'orgasmo? Cioè, in quell'occasione quindi poi eh, ormai a volte quindi mi sembra di capire che a volte questa cosa succede ma più spesso mi sembra di aver capito che è quasi sempre un problema perché... La persona che mi scrive ormai si controlla tanto nella sessualità e si controlla al punto si continua a monitorare tale per cui continua a essere poi molto più concentrata sul dover raggiungere questo obiettivo che non su riuscire a viversi il sesso in maniera piacevole anche con la sua partner, e questo sta creando comprensibilmente dei problemi nella relazione e quindi tutto questo mi chiede che significa che sta succedendo cosa posso fare che è una domanda effettivamente Ampia e a cui complessa, è complesso rispondere. Io ho provato a rispondere anche eh, per iscritto: in, uh, ci sono qualche riga effettivamente sul sito drvalero.com, ma provando a stare effettivamente su quello che mi ha detto la persona che scrive, eh, una cosa che io prima di tutto sottolineo di questa cosa che mi sta venendo raccontata, che l'orgasmo poi a un certo punto è diventata non più un momento piacevole da vivere all'interno della relazione di coppia, ma è diventato un indicatore del sentimento che si prova per l'altra persona. E fare questa cosa è una cosa pericolosissima da fare, assolutamente eh, da sconsigliare, non tanto perché un buon rapporto di coppia e un buon sentimento non possa favorire l'orgasmo, assolutamente perché no, potrebbe, però confondere le due cose, pensare che sia il, il rapporto di coppia e il sentimento a produrre l'orgasmo, che quindi se non c'è l'orgasmo allora non c'è il sentimento, questo rischia di essere un fraintendimento enorme, una cosa che dà tantissima confusione, perché non è così, non funziona in questo modo, non funziona che se due persone si vogliono davvero bene allora si raggiunge l'orgasmo, se non se ne vogliono abbastanza no. Il meccanismo tendenzialmente è un po' diverso, adesso lo guardiamo meglio insieme. Ma innanzitutto iniziamo a pensare che parlando dell'orgasmo possiamo vedere l'orgasmo con due grandi macroprospettive. Una che tenderei a suggerire, quella dell'orgasmo come un momento piacevole per se stessi, per la, per la coppia, per i partner e per chi vive il sesso uno dei tanti momenti, poi non è che c'è soltanto l'orgasmo, il stesso può essere piacevole in tante fasi della sua esperienza, di cui l'orgasmo tende a essere un momento piacevole. E, due invece, la prospettiva che invece mi sta descrivendo la persona che mi scrive questa domanda. Cioè, in questa domanda si parla dell'orgasmo come di un qualcosa che serve a dimostrare qualcosa totalmente quindi snaturato nella sua forma di esperienza piacevole diventa occasione dimostrativa e tutte le volte in cui facciamo una cosa più per dimostrare a qualcuno qualcosa piuttosto che non per un obiettivo un po più concreto un po più pratico tutte le volte in cui facciamo questo tendenzialmente da qualche parte un qualche problema emotivo si annida tendenzialmente infatti eh, non c'è niente di male a voler dimostrare anche qualcosa ogni tanto anche a se stessi però farlo in maniera troppo rigida averne troppo bisogno spesso e volentieri sottende una questione legata a un aspetto valoriale di autostima che forse vale la pena mettere a fuoco e far emergere più chiaramente per cercare di prendersi meglio cura di questo quest elemento di sé e non eh, continuare a insistere nella speranza che sia la realtà dimostrare qualcosa di cui invece serve che ci convinciamo noi cioè cercare di ragionare in termini non tanto quindi di competizione come si sta ragionando adesso all'interno di queste relazioni di coppia in cui c'è una competizione sul raggiungere l'orgasmo per dimostrare qualcosa e magari la partner si sente in dovere di cercare di indurre l'orgasmo altrimenti significa che non è abbastanza per essere amabile o significa che tutto questo non potrà mai funzionare perché non sta riuscendo a raggiungere questa cosa e poi quindi, quindi un focus sulla competizione la prestazione che è assolutamente deleterio, questa cosa sta facendo male a entrambi e questa cosa è un po' lo specchio del modo in cui anche a livello valoriale Forse entrambe nella relazione di coppia, in una bella relazione di coppia che va avanti da otto anni, si stanno invece iniziando a perdere in alcuni elementi di questa difficoltà che vanno invece a perdere quelli che sono anche elementi invece più basilari, più fondamentali di lealtà e fiducia che invece forse ci sono sempre stati, ci sono ancora, ma nel senso si stanno un po' perdendo. Cioè, quando si parla di lealtà, tendenzialmente si parla di avere a cuore quello che è importante per l'altra persona e il fatto di avere a cuore l'altra persona forse ha un senso diverso piuttosto che non il cercare di dimostrare all'altra persona una reazione fisica tale per cui sia indiscutibile allora che questa persona provi davvero piacere, quasi come se quindi allora qualunque persona ci faccia venire l'organo significa che è la persona della nostra vita. Non funziona così possiamo provare l'orgasmo anche con persone di cui non ce ne frega niente o possiamo provare l'orgasmo per, per persone per cui c'è stato un problema che ha disinnescato un problema relazionale che si è innescato cioè è questo che succede quando è questo che probabilmente è successo quando si sono le persone che mi scrivono si sono reincontrate dopo un momento di separazione non è che quella è stata l'occasione per vedere quanto davvero si amano ma è stata l'occasione per vivere il sesso tra due persone che si amano? In un'occasione in cui ormai non c'era più il rischio di perdere l'altra persona perché tanto l'altra persona l'aveva già persa, in cui probabilmente si è disinnescato un aspetto di loop dimostrativo perché finalmente ci si è concentrati più su quello che si stava facendo che non su quello che si voleva ottenere. E quando si è fatto questo, bon, il sesso è diventato piacevole ed è forse lì che sta. Il quello su cui iniziare a pensare di lavorare, cioè sul cercare di recuperare un aspetto fondante e valoriale del come si viveva la relazione di coppia prima che il sesso diventasse fine a qualcos'altro. Cioè recuperare il fatto non tanto che ci amiamo perché facciamo sesso bene, ma ci, <ride> ci, eh, ci amiamo e perché no, facciamo anche sesso bene, che ci aiuta ad amarci neanche di più. Però quindi in una prospettiva in cui la coppia non si scopre nel sesso non si dimostra nel sesso ma nel sesso un'occasione per vivere un elemento più di qualcosa di bello che porta nella relazione di coppia infatti poi trovo che quello che è successo per questa coppia forse dà l'occasione di parlare anche di un elemento importante legato alla comunicazione al modo in cui funziona il comunicare in coppia cioè forse è successo che le persone, quindi di questa, di questa domanda, si siano confrontate sulla sessualità, abbiano iniziato a ragionare su cosa funziona e cosa non funziona, e abbiano fatto benissimo. Parlare è davvero il pezzo centrale per affrontare le difficoltà di coppie, relazionali, emotive e sessuali. Eh, però, forse c'è un problema in questo, cioè. È successo un meccanismo per cui si è parlato di alcuni argomenti, ma senza capire bene come affrontarli o come risolverli, e fare questa cosa poi alla fine ha avuto un effetto boomerang in cui invece di che farsi del bene si è finiti in qualche modo per farsi un po' del male, e questa cosa purtroppo è un aspetto doloroso, controproducente: che può capitare, chiaro, può succedere, però. È un elemento che eh, a volte passa il messaggio che parlare peggiori le cose invece che migliorarle, cioè che parlare sia l'occasione per litigare, per discutere, per danneggiare qualcosa, mentre invece parlare è il modo per trovare una soluzione, però il dialogo deve essere costruttivo. Per questo su alcuni discorsi, anche quando si voglia affrontare certe questioni che non si sa bene come affrontare, magari pensare di affrontarle in un contesto di psicoterapia, anche canalizzato a solo quel singolo colloquio in cui si parla di quella cosa, forse è utile perché... La psicoterapeuta, anche se non vi conosce, non è che eh, ha la risposta pronta per voi, però riesce magari a indirizzare un po' la conversazione nella direzione giusta. Cioè, se questa cosa l'aveste detta a uno psicoterapeuta sul fatto che eh, volevate usare eh, l'orgasmo per dimostrarvi qualcosa, eh, forse vi avrebbe suggerito di provare a, por, a spostare l'attenzione eh, anche su degli aspetti più pregnanti rispetto al su che cosa si basa il vostro sentimento, perché se si basa eh, esclusivamente sul quanto provo l'orgasmo forte, che mi è chiaro che non sia così, ma se si basa solo su quello, allora il passo successivo è ma allora perché avere una relazione di coppia, va bene una persona qualunque? E quindi Invece, ci sono assolutamente, sicuramente, un sacco di motivi per cui la relazione ha un senso un significato. State insieme da tanti anni e questo significato però va ripreso, recuperato e riscoperto. E forse si è un po' perso per strada anche con tutti i compromessi e sacrifici che, come coppia, avete dovuto fare per le varie vicissitudini che sono capitate perché vi hanno portato anche a, a cambiare casa, a tornare la, a convivere con i genitori, gli stress della vita, chiaramente. Però, quindi serve cercare invece in qualche modo di trovare una dimensione che sia più vicina a quelli che sono i vostri obiettivi la vostra progettualità i vostri i, i, i vostri idee di cosa vorreste portare vorreste essere nella vostra relazione di coppia che sennò altrimenti si va a perdere e tutto alla fine perde di prospettiva È un po come un viaggiatore stanco che non sa più dove stava andando che cosa stava andando a fare invece serve cercare di rimanere ancorati assolutamente agli obiettivi perché sennò si fa confusione infatti qui la sequenza è Vado in confusione per l'ansia, divento ossessiva su determinati pensieri e faccio pensieri su cosa succederà, cosa non succederà, cosa devo riuscire a ottenere nel sesso ragionamenti molto rigidi, ossessivi che, mi sembra, tendenzialmente non abbiano quasi niente di sessualmente desiderabile Cioè ci sono alcune persone che a volte molto rare che si eh, eccitano per dei pensieri ossessivi ma tendenzialmente la maggior parte delle persone Tendono a provare desiderio sessuale per altro che non sia invece un pensiero sul eh, devo raggiungere l'orgasmo per dimostrarle quanto mi piace. Quando succede invece un ragionamento di questo tipo, per la maggior parte delle persone non è un pensiero sessualmente desiderabile. Io non credo che otto anni fa, all'inizio della vostra relazione di coppia, vi siate cercate per pensieri e ragionamenti di questi tipi. Questi no, questo no, questi sono emersi con il tempo. Quello che per lei è sessualmente eccitante, è sessualmente desiderabile, è altro ma se lei pensa e fa pensieri centrati su pensieri, su elementi ansiosi, pericolosi, per la sua relazione, per se stessa, per la sua autostima, e per, per il rapporto che ha con la persona che ama, comprensibilmente quello non innesca il desiderio sessuale. Non avere desiderio sessuale danneggia e ostacola l'eccitazione sessuale. Avere una poca o scarsa o limitata o nulla eccitazione sessuale è un ostacolo per il raggiungimento dell'orgasmo nel sesso. E quindi continuare a vivere il sesso in questa modalità ansiosa e ossessiva è controproducente, e tendenzialmente non funziona. Questo è un elemento da provare a rivedere e provare ad affrontare e risolvere, perché, e che sia sì, chiaro, non risolvere nel senso che. L'orgasmo è diventato un problema. Qui il problema, il problema non è l'orgasmo, qui il problema non è che non raggiungo l'orgasmo, qui il problema è che il mio approccio alla sessualità è un approccio in cui vivo il sesso come una prestazione competitiva e non come un'esperienza da vivere invece e coltivare nel rapporto con l'altra persona, nel, nella condivisione con l'altra persona. Eh, è qualcosa che è stato a un certo punto assunto quasi a fondamenta eh, basilare della relazione su cui tutto il resto si, si poggia, me, o eh, apice, eh, stando nel nella metafora edilizia o le fondamenta o il tetto che poi va a coronare tutto il senso del resto della relazione che quindi se non c'è quello se, se tutto il resto non c'è allora significa che è proprio per quello che non c'è il tetto ma non è così cioè non è parte il sesso non, è importante che non sia parte quindi così rappresentativa e simbolica di una relazione di coppia il sesso può avere complessivamente tanto un aspetto significativo e anche determinate fondamentali per certi versi di una relazione di coppia ok ma non è soltanto quello o se è soltanto quello che la relazione parta da quello rimanga quello che sia sempre una relazione sempre solo fondata sul sesso e che quindi tutto il resto sia condizionato al tema del sesso perché no si può anche fare così non c'è niente di male in questo ma altrimenti se il sesso è un elemento di una relazione più ampia, che sia un elemento di una relazione più ampia, che non sia l'occasione per dimostrare tutto quello che funziona o non funziona nella relazione di coppia, ma che sia piuttosto, per quanto possibile, il manifesto del modo in cui noi vogliamo partecipare e esprimerci nel nostro piacere, nel nostro benessere, nel nostro giocare all'interno della relazione di coppia con l'altro per condividere gioia e piacere. Che... E sentimento con l'altra persona, ma che sia uno spirito totalmente diverso non è l'occasione in cui vado a fare l'esame, ma è l'occasione in cui porto qualcosa di me e in cui quello che dimostro al massimo è il contatto che ho con me stesso, non il contatto con l'altra persona. È come se in una conversazione, quindi io l'esito dell della conversazione dimostrasse quanto io sono convinto delle mie idee. Non è così il quanto sono convinto delle mie idee si basa sul modo in cui io parlo sul modo in cui io partecipo sul modo in cui io mi espongo mi propongo mi, mi, mi faccio faccio e esprimo parte di me all'interno della conversazione poi l'esito della conversazione si vedrà se proverete l'orgasmo se non lo proverete si vedrà si ragionerà e poi magari si ragionerà su cosa funziona meglio perché l'orgasmo e perché il sesso sia piacevole di più per entrambe ma quello è un secondo passaggio senza che l'approccio sia positivo e incentrato sul benessere sessuale non si va da nessuna parte e quindi il pezzo su cui lavorare inizialmente è proprio quello, sul iniziare a non vedere più questo come un problema da risolvere ma come un'esperienza da vivere insieme e da, re, in cui recuperare assolutamente degli aspetti sani che hanno sempre fatto parte della vostra relazione, non si tratta di inventarsi niente, si tratta di recuperare cose che avete sempre avuto e di imparare a gestire l'emotività in modo più autonomo senza scaricarla e buttarla sull'altro. Spogliare la sessualità di tutto questo peso che gli avete dato e risco riscoprire una leggerezza che prima c'era e poi si è persa un po' per strada, è una cosa che assolutamente potete fare individualmente ma visto che stanno andando avanti da un po' lavorarci in un contesto di terapia di coppia probabilmente può essere molto utile. Io spero che il mio parere, per quanto sintetico, possa uh, offrirvi, avervi offerto qualche spunto di riflessione su questo. Eh, ci sono comunque qualche informazione in più sull'articolo che ho pubblicato su dottorvaledo.com. Questo è tutto, io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video.